Allora ragazzi bentornati, eh, parte 2 dell'argomento <coughs> argomento intonazione, ci vorrebbe un corso eh, solo per questo, però mi limito a darvi qualche utile consiglio, qualche utile eh, diciamo, esercizio che ho fatto e che mi è tornato utile eh, per la mia esperienza sul basso Fredless. E, come vi ho già detto ci sono molte, eh, molti tipi di approccio per migliorare l'intonazione c'è chi eh, utilizza molto le linee, come abbiamo già detto, come ho scritto nel, nel libro allegato eh, allora io vi dico quali sono secondo me appunto i, gli esercizi migliori e le, le diciamo, il modo migliore per studiare, per migliorare l'intonazione, eh, ovviamente sono tantissime le possibilità. Eh, una cosa che mi aiuta tutt'oggi, tutt'ora, eh, dopo tanti anni che sono fretless, è quello di registrarmi. Eh, quando si registra, lo ripeterò all'infinito, e ci si riascolta, eh, si sentono cose che... Eh, nel mentre che suoniamo anche se registriamo solamente la linea di basso senza altri strumenti sotto ma difficilmente in quel momento eh, soprattutto ripeto quando uno è all'inizio con questo tipo di strumento è difficile che il cervello riesca a percepire nell'immediato l'intonazione e di conseguenza una volta che abbiamo sviluppato molto l'orecchio Sarà anche più facile quando suoniamo il basso fretless, sentire e, e quindi agire più rapidamente quando una nota è leggermente calante o eccedente. Cioè se il nostro orecchio e il nostro cervello eh, lavorano più velocemente, diciamo, è anche più immediato eh, il, diciamo, lo spostamento verso, del dito verso la nota intonata eh, quindi più eh, suonate, più vi registrate più vi riascoltate eh, più sviluppate proprio l'orecchio e più migliorerà anche l'intonazione questo al di là delle tecniche al di là di tutto quindi, eh, come fare? Eh, secondo me è ottimo anche eh, registrarsi su esercizi molto molto semplici Ora l'altra volta abbiamo visto, ad esempio, eh, la corda a vuoto con la corda suonata, eccetera. Io a questo punto eh, vi consiglio, dopo aver lavorato il giusto tempo su quegli esercizi lì, eh, che non ci sono scadenze. Ricordatevelo: può essere eh, tre mesi, sei anni, trent'anni. Comunque, una volta che vi sentite pronti per fare un passo avanti, io dividerei la tastiera del basso in eh, almeno tre parti, o meglio, studierei: eh, scegliete voi da dove partire. Eh, Sceglierei una delle tre, diciamo, range, chiamiamolo range basso, diciamo, dal primo al uh, sesto tasto tra virgolette poi dal sesto per dire al, al dodicesimo range eh, medio e poi dal dodicesimo in su range alto chiamiamoli così cosa fare poi allora la miglior cosa sono sempre gli intervalli perché se voi ci pensate bene arpeggi scale sono tutte sequenze comunque di intervalli quindi se io eh, conosco perfettamente gli intervalli le seconde, seconde minore, minori le terze minori, le terze maggiori, quarte, quarte aumentate quinte, quinte aumentate e poi vabbè, ora tralascio il discorso delle seste minori che sono uguali alle quinte aumentate eccetera comunque quando conosco perfettamente sia in senso verticale facciamo un esempio per le terze Sol terza maggiore, si sì, naturale posso fare così quando conosco perfettamente ogni tipo di intervallo in almeno due modi e sul fret, come sempre, a differenza dei tasti, consiglio di suonare il più possibile in un'unica posizione. Quindi, eh, se devo suonare a scala di SOL, sfrutto il più possibile. Se so che non devo arrivare molto in alto, altrimenti, per forza, mi devo spostare in, in orizzontale. Se so che, comunque, devo fare delle cose anche suonare pensare in anticipo a quello che dobbiamo fare su questo basso è fondamentale se so che comunque devo arrivare ad esempio solamente all'ottava sopra è inutile che faccio questo è molto più conveniente fare questo perché sto in un'unica posizione e suono tutte le note questa è una cosa che va contro al mio pensare sul basso fretted, come ho già anticipato sono due strumenti secondo me completamente diversi quindi anche il modo in cui mi approccio è del tutto diverso quindi nel basso fretless tendo più a suonare nel senso verticale quindi in questo, in questo senso eh, detto questo cosa si può fare partiamo ad esempio dalle terze dico ora voglio dedicarmi alle terze maggiori e minori nei primi eh, nel, nel reggio basso ok quindi partiamo da mi sempre se, ricordo io consiglio di non guardare quindi cercare di trovare la nota intonata e se sento che sono leggermente calate o crescente la correggo il pri prima possibile, quindi inizio a abituare il cervello che va in insieme alla mano a rispondere il prima possibile per correggere. Questo è diverso da cercare la nota, come dicevo l'altra volta, con, con il glissato, questo è, è un errore. Il glissato si fa perché lo vogliamo fare, perché è un abbellimento, non per cercare l'intonazione no tutte le note sarebbe ok ci sono così quindi trovo la mia terza maggiore e un ottimo esercizio può essere quello di suonare terza maggiore terza minore So che sembrano banali, ma vi assicuro che, fidatevi, sono esercizi ottimi. Poi cambio magari le dita, oppure faccio in questo caso un glissato ma consapevole e cerco di andare anche qui a colpo sicuro, quindi mi abituo anche alla distanza del semitono questo è un esempio oppure fare eh, tutti gli intervalli di terzi maggiori nei primi diciamo cinque tasti tra virgolette quindi mi sol diesis fa il microfono eh? un po bassino mi sol diesis fa la la diesis, la diesis, sol, si, eh, sol diesis, scusate, la bemolle, do, la, do diesis, si bemolle, e, eh, eccetera, usando sempre, eh, come ho detto il mio, sono limitato, ho delimitato il mio basso a quinto, sesto tasto eh, quindi li faccio tutti in questa, questa porzione di tastiera poi posso fare terzi minori quindi riparto mi, sol, fa, la bemolle, fa diesis, la sfruttando anche le corde a vuoto quando ce n'è la possibilità sol, si bemolle, la bemolle, do bemolle la do eccetera eh, poi si può passare eh, si, può, si possono mischiare quindi uno maggiore ad esempio e uno minore eh, scusate quindi avrò la stessa nota qui perché mi sol diesis fa la bemolle poi fa diesis cioè sol bemolle si bemolle sol si bemolle eccetera ehm, altri esercizi che vi consiglio eh, sempre su questa eh, su questo criterio deve di, dividere le in parti Tastiera, posso fare ad esempio eh, arpeggi invece di intervalli, iniziare a fare le triadi quindi con una triade maggiore avrò una terza maggiore e poi una terza minore, Mi, Sol diesis, Posso sol diesis, Si sì. quindi terza maggiore, terza minore e una quarta. eccetera eccetera oppure iniziare con eh, prendo una scala ad esempio la scala del fa maggiore l'armonizzo la quadriglia D, ad esempio quindi avrò fa maggiore 7 avrò sol minore 7 avrò un La minore settima, Si bemolle, cercando sempre di restare nel, nel range basso. Eh, poi da qui si possono fare tutte discendenti, si può cambiare tonalità, eccetera, eccetera. Eh, quindi, ragazzi, qui le possibilità sono infinite, veramente infinite, si può cambiare tipo di scala, si può, eh, si può poi cambiare una volta che abbiamo preso confidenza con un range, cambiare parte, quindi inizio a farmi le scale su questa parte, l'arpeggi... Tutto quello che vi viene in mente è oro, basta farlo con un criterio. Quindi scegliere un metodo, come avevo detto altra volta, quindi dico io la tastiera non la voglio guardare. Anche perché vi faccio un esempio. Vi è mai capitato di suonare live eh, con poca luce? Ora non posso sentire le vostre risposte. A me è capitato spesso. E se non avessi saputo suonare basso, senza guardarlo, ma aiutandomi soprattutto con l'orecchio eh, e con le dita che vanno diciamo per automatismi sarebbe stata una tragedia e io conosco bassisti fretless o anche bassisti non fretless che senza diciamo luce anche pur avendo i tasti erano in difficoltà, eh, quindi vi assicuro che all'inizio eh, stare a casa studiare in questo modo è di un faticoso assurdo quindi tanti eh, molleranno e torneranno all'amato tasti ma è anche gratificante perché chi poi ce la fa ad andare avanti si accorgerà che avrà una libertà assurda di suonare anche in situazioni appunto critiche, tra virgolette invece un problema che ho avuto molto più per me, per quanto mi riguarda, molto più grosso è quando in un, nel bel mezzo di un concerto con, con la Tribute Depot, dove sono quasi sempre i fretless e il contrabbasso avendo l'air monitor decisero, questi air monitor eh, di non funzionare più, il fonico non mi cacava e feci tre quarti di concerto a caso, ecco lì, provavo ad aiutarmi in quel caso con eh, i segni, però non sentendo niente di quello che facevo, perché non avevamo spie, avevamo solo appunto le cuffie, in quel caso è una tragedia, però queste sono situazioni che eh, spero non vi si verifichino mai, quindi... Eh, per l'intonazione ragazzi mi fermo qui anche perché eh, non saprei cos'altro eh, consigliarvi nel senso vi scrivo tutto quello che so nel, nel libro, pdf, non so quello che ne verrà fuori però poi serve tanta pratica da parte vostra, tanta, eh, tanta voglia, tanto tanta resistenza mentale perché lo so che all'inizio sarà un... Un macello <ride> e ricordatevi anche che il vostro tocco è unico e nessuno eh, lo ha uguale a, uguale a voi quindi il vostro basso solo voi sapete dove, eh, saprete in quali punti premere la corda in quale modo premerla per suonare una nota intonata se vengo io e suono il vostro basso fretes probabilmente con il mio tocco e eh, senza appunto conoscere il basso sarò stonatissimo eh, ultimo consiglio cercate di suonare sempre il più possibile eh, con il sotto unghia invece del polpastrello che schiaccia diciamo in questa zona la corda sul basso fretes è molto meglio eh, innanzitutto tenere la mano più parallela si dice perpendicolare non ho mai capito <ride> a, alle linee diciamo dei tasti quindi non questo ma questo e suonare più a martello come che si diceva? martelletto e ricordatevi che oltre allo spostamento orizzontale anche quanto premete la corda, con che punto del dito eh, la premete, cambia l'intonazione. Quindi, non è solo una questione orizzontale, ma anche una questione di pressione: di quanto voglio che sia intonata la nota. Perché a volte è bello anche far sentire eh, in alcune circostanze un qualcosa di crescente che poi si addrizza, ci sono tantissime, tantissime occasioni, tantissime possibilità che ci dà questo magnifico strumento. Quindi per oggi mi fermo qui e poi passeremo alle tecniche del vibrato e glissato eccetera. Quindi al prossimo video.